Mi chiamo Cinzia, mi è piaciuto tutto <ride> ancora prima che iniziasse il corso e lo consiglio perché è un arricchimento, è un arricchimento soprattutto per te che lo fai e non c'è da aggiungere altro, ognuno ne ricava ciò che gli serve, no? quindi sono successe magie, magie che non sto a sottolineare ma comunque magie, magie che mi hanno dimostrato che se tu vuoi fare le cose, eh, le cose succedono. E mi porta a casa tanta, tanta, grati, can, tanta gratitudine, tanto, tanto amore, tanta sorellanza e tanto nutrimento. Grazie. Grazie a Patrizia e a tutto lo staff dell'accoglienza e basta. Grazie.